Presidio Pian de Mantellini Porta Laterina, Strada Laterina, 8-53-100. Siena. Il presidio di Pian de Mantellini è costituito da due edifici contigui, occupati rispettivamente dal Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente, con aule e studi docenti, e dal centro didattico con le aule e la biblioteca. L'entrata principale del Dipartimento presenta tre scalini all'ingresso e uno nell'atrio, l'ingresso laterale invece è accessibile e servito da un montascale. L'entrata principale, Piano Zero, del centro didattico è accessibile, attraverso un'ampia porta è presente un parcheggio interno, che si raggiunge dalla strada tramite un ingresso con sbarra automatica e citofono, dal quale si accede al piano meno 1, sulla strada ci sono due parcheggi riservati e nel parcheggio interno ci sono ampi spazi per la sosta, ascensori, nel dipartimento è presente un ascensore a norma, le pulsantiere presentano i caratteri braille. Nel presidio Pian de Mantellini porta Laterina Terina hanno sede, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente, Biblioteca di Area Scientifico-Tecnologica, Museo Nazionale dell'Antartide, alcune attività didattiche si svolgono anche nel complesso di Pian de Mantellini, fanno parte del presidio anche l'Orto Botanico di Via Mattioli, 4, e la sezione di fisica con sede in Via Roma 56, accesso alle aule e agli studi dei docenti. Dal lato del dipartimento, al piano 0 ci sono le aule, mentre al piano 1 gli studi dei docenti, tutti gli ambienti sono accessibili. Centro didattico, al piano 0 ci sono la portineria, aule e laboratori di informatica accessibili e spaziosi con porte ampie e senza molla, l'ingresso superiore dell'aula magna. L'aula magna è concepita ad anfiteatro, molto grande con ampie finestre e ottima illuminazione naturale ed artificiale, l'ingresso accessibile è al piano meno 1 del centro didattico. Al piano meno uno si trovano gli uffici amministrativi, la biblioteca e il Museo Nazionale dell'Antartide. A questo piano si accede dal parcheggio interno. Accesso alla biblioteca. La biblioteca presenta una porta ampia e senza molla, l'ambiente è unico con scaffali laterali e tavoli studio. È presente un impianto di condizionamento dell'aria e l'illuminazione naturale è adeguata. Servizi igienici dedicati. Nel presidio vi sono due bagni, uno al piano 0 del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente e uno al piano meno 1 del Centro Didattico. Comfort degli ambienti. Le porte di accesso e quelle che si incontrano lungo i corridoi sono ampie, gli studi e i laboratori hanno porte di legno a doppia anta, l'illuminazione degli ambienti è prevalentemente naturale ed in entrambe le strutture è presente un impianto di condizionamento dell'aria, gli arredi sono adeguati, l'aula numero 5 è stata ampliata e rinnovata, ora presenta anche arredi adattati per sedie a ruote, pavimentazione adeguata, tecnologie per la didattica. Predisposta la teledidattica in Aula 5 e in Aula Magna, dove è presente una LIM, accessibilità delle pagine web, sito accessibile, con infotestuali e numerosi percorsi che consentono di muoversi agilmente tra le pagine. Riferimenti e contatti presenti in ogni pagina.